Yeah. Wow. Allora? Eh, eh? Cos'è sta cagata? Eeeh, il Vigio di Natale. Capito, il Vigio di Natale non c'è neanche Babbo Natale, due renne, una fettina di panettone. Massimo, me l'ho chiamato su dall'amministrazione ah ti ha chiamato chi Pier Ah cosa dice? non c'era base ah non c'era Niente niente Bello bel video Bene. se lo vedi e se Buon Natale a tutti ragazzi e ci vediamo l'anno prossimo con un po' più di budget.